Per quanto riguarda le cappe invece a flusso verticale, ci sono i due tipi, un piccolo bivio, outward e inward. Outward è la stessa cosa come le cappe a flusso orizzontale, quindi il flusso eh, viene prima prefiltrato da un prefiltro, poi passa attraverso il filtro EPA e poi esce sul piano di lavoro. E la differenza è che ovviamente non viene sparato in faccia all'operatore, ma poco conta perché sempre comunque il flusso va verso l'operatore, quindi capite da soli che non ci posso manipolare qualcosa di pericoloso. Per quanto riguarda le in invece, sono le più maledette, che sono quelle che avete visto prima, cioè quelle cappe che sembrano delle cappe by hazard, ma in realtà non sono classificate come cappe by hazard in classe 2, e quindi vi creeranno una marea di problemi. Sono comunque cappe che hanno un 30% dentro di aria che entra, cioè potrebbe essere una sorta di barriera frontale, più o meno, un LAF di, di circa 70% all'interno di aria pulita sul filtro EPA, e il 30% che viene espulso e quel filtro che vedete sopra è opzionale quello che vi dicevo prima quindi potrebbe non esserci quel filtro proprio perché sono cappe biologiche e quindi quello è un'opzione se c'è passa dall'illaria, se non c'è passa sempre il 30% ma non è filtrato e questa è la grandissima differenza tra le altre cappe e questi sono banchi sterili quindi se li dovete classificare li dovete classificare in, nelle, nelle norme li trovate come clean bench banchi sterili e non cappe di sicurezza biologica.